Salve cari amiche cari amici salve qui ancora una volta il vostro capitan senten chan, -Chan. e <ride> in condizioni climatiche un po avverse perché c'è il sole quasi a favore di camera e quindi come dire mi trovo anzi mi trovate guardando questo video decidiamoci un po mi trovo in mezzo alla strada cioè non proprio in mezzo alla strada sto filmando su due piedi è una battuta che faccio sempre sto filmando su due piedi e su quanti piedi potrò mai filmarmi io comunque mi trovo fuori perché oggi sono andato a fare l'analisi del sangue e quindi sono uscito io non è che esco tutti i giorni per quello mi filmo dalla mia biblioteca qua come mi muovo si vede oscuro chiaro perché c'è il sole in quella direzione e allora niente approfittavo a fare questo video che poi probabilmente uscirà come premier non lo so che ci farò di questo film ma volevo dire che continuo a fare video per la soddisfazione di tutte e tutti voi che mi seguite ho cambiato il nome al mio canale non è soltanto più il laconico sant'Enchan ma è eh, santen chan lo youtuber italiano e di suoi video blog poi il mio un mio canale secondario l'ho intitolato lo youtuber più eh, famoso e guardato conosciuto del mondo tanto per non essere tacciati di megalomani <ride> perché non si sa mai no eh, qualcuno può pensare che è megalomania no io sono eh, riuscito a vedere che lo youtuber più guardato lo youtuber più conosciuto lo youtuber più stimato è una delle ricerche eh, più frequenti in youtube è in Search. Ma è caduto il verde e quindi c'è tanto traffico. Ma un mucchio di canali anche si chiamano, come o mettono in descrizione, lo youtuber più famoso, lo youtuber più ricercato, lo youtuber e queste cose qua. E poi ho visto che alcuni canali, proprio che si hanno fatto come me, hanno messo lo youtuber più famoso e seguito, e ci hanno 5 iscritti e tre video con tre visualizzazioni ciascuno quindi <ride> voglio dire non basta mettere lo youtuber più famoso comunque a parte scherzi l'hashtag Sant'Enchan ha più più richieste di quelle che io mi sarei aspettato quindi se volete che i vostri video e il vostro canale siano molto visti mettete in descrizione hashtag Sant'Enchan tutto attaccato e noterete che aumenteranno le visualizzazioni dei vostri video quindi vi do questo consiglio approfittatene perché di solito le persone non sono molto generose intanto ecco mi sarei potuto filmare così intanto ce ne andiamo facendo una passeggiata sto qua facendo la spesa Andiamo in questo settore che è un po' più affattato dal sole. E niente. ecco qua ecco qua ci ritroviamo in questo settore come potete vedere appartato appartato da soli e... strada in terra certo la strada sta in terra dove stare ma questo è proprio di terra, non è di mare, non è una strada di mare, no, no, ma è proprio una strada in terra, di terra, non so se mi spiego, e... non è asfaltata. Oh, non so se è proprio un tramo che c'è molta terra sopra, poi dovrò andare a controllare, e, e niente, non mi sono fatto la barba da giorni, sono uno sbarbatello, no, anzi no, uno sbarbatello è chi non ha barba. Eh, perché il vostro Sant'Enchan già ha dei peli bianchi. Infatti per quello che me la taglio, io ho, ho dei miei video dove appaio con delle foto del 2000-2003 che mi ero lasciato crescere la barba molto, ma adesso me la rasso perché perché veramente mm. viene la barba bianca quindi questo sarà il mio video d'ozio perché non, non apporto nessun contenuto me ne rendo conto ma d'altra parte ogni tanto bisogna uscire ogni tanto bisogna staccare io sto sottotitolando tutti i miei video in 147 iomi adesso permette di farlo in 17 idiomi in più, sto tutto il tempo pensando come migliorare i miei vecchi video per chi li guardino ma infatti sta succedendo, come fare nuovi video, come scrivere questo, come scrivere l'altro come scrivere i titoli, sto riscrivendo molti titoli di video sono aumentate le visualizzazioni in video che non si vedevano da 8 o 9 anni però a un certo punto bisogna dargli un taglio bisogna prendere tutto in gioco perché altrimenti non, non si risolve nulla e quindi adesso voglio dare una moderata per quello che programmo questo video in premier e mi dedicherò a fare degli short perché con gli short anche si può monetizzare e poi io ho visto che ho avuto del successo a fare degli short che veramente ho avuto 8.000 visualizzazioni per uno short e così mantengo il promedio delle visualizzazioni al mese. Perché uno ha tante cose da fare, leggere, scrivere, eh, guardare la tele, stare con i cani, e altrimenti sto tutti i pomeriggi 2-3-4 ore a mettere i sottotitoli ai video, a correggerli, a fare la trascrizione dell'audio. È un problema. Sto tutta la settimana così occupato. Quando non faccio video, li devo divulgare nelle reti sociali. Quando non li divulgo nelle reti sociali, metto i sottotitoli anche ai video più vecchi. E quando eh, non metto i sottotitoli ai video vecchi, correggo i metadata. Metto gli hashtag nel testo, cambio il testo. Faccio tutte queste cose. Poi complimenti a quelli della family che in pratica mi segue soltanto un mare di lana e qualche altro della family, ma da quando Giuseppe Flaco Montefiore e Costantino Bruno fanno le live mi seguono meno persone. Ma non è che io durante tutto il 2020 stavo a seguire a tutti e a commentare i video che guardavo per intero col cellulare con questo cellulare il motorola moto yps seconda generazione che mi sto filmando adesso perché l'altro sta in casa e che ho comprato nel 21 il motorola moto s7 power grazie a youtube e nessuno, quasi nessuno mi seguiva tanto come io seguivo gli altri, quindi alla fine mi sono stancato. Io guardo e commento i video unicamente di chi guarda e commenta i miei video. Basta dire no, della community bisogna fare il primo passo, perché altrimenti eh, non ti seguono e, e non ti danno like. Tutti dobbiamo fare il primo passo. Ecco, io facevo 100-200 passi al giorno, ma poi mi rispondevano due o tre persone capito? E poi mi dicevano il tuo commento si è cancellato il tuo commento è andato in spam ma hai guardato il video? mandami una foto ecco, la cosa che più mi, mi, mi innervosisce è che eh, per esempio, quando si chatta mi dicono ah va bene, io ho fatto e tu? E a me non mi risulta niente e poi mi dicono, ma tu non hai fatto manda una, uno screenshot ti devo pure mandare lo screenshot ma te mando stampo una foto o te la mando per lettera a casa, dimmi dove vivi, eh, ma non si può fare così, se io non ricevo la conferma di quello che tu hai fatto, devo io pure mandare uno screenshot perché tu non ti fidi, ma sarà pure così per, per, per me, perché non. Eh, allora mandami tu prima lo screenshot e diventa una cosa assurda, insomma, grottesca. vai a controllare tra gli spam se c'è il mio commentario, per una qualche ragione... Io per esempio da un mare di lana mi scrivo ogni giorno e ogni giorno che, che faccio reloa dalla pagina sono risultato risuscritto. Oh. E poi la gente mi guarda un po' strano, penserà che sono in videoconferenza. Hola, sono David Tomarino. hanno visto che sono il capitano già cioè C'è qualche persona nel, nel quartirino che mi inizia a riconoscere probabilmente. Io sono il capitano Sant'Eggian, il più conosciuto in Italia e nel mondo e il più seguito, come ho messo nel mio nuovo nome di canale. Allora sono arrivato ai 12. Minuti. E vi dicevo... che. fanno così, ah ma tu devi mandare eh, devi mandare eh, lo screenshot, devi farci vedere se effettivamente se effettivamente passano dei camion se effettivamente tu hai fatto quello che dici di aver fatto mandaci lo screenshot, mandaci questo o quell'altro che ho detto al minuto tanto addirittura ma io dico, ma se può poi farò dei video su quanto sta succedendo in Ucraina, le tragedie, anche se molte cose non le potrò dire, altrimenti mi demonetizzano il video come minimo. E comunque si trovano degli short su quello che sta succedendo in YouTube, basta cercare Ucraina. E, e allora dicevo, ho, ho smesso interagire con tutti quelli della community che non interagiscono con me perché anche io vedo dei video che li cerco o che youtube mi suggerisce commento e vedo che almeno qualcuno che ha visto il video mi commenta il mio commentario e quelli della community no non si fanno vivi allora io a questo punto vedo i video che mi va di vedere commento i video che mi va di commentare se per caso trovo qualcuno Vado a, a, a cercare tutto quello che si è eh, nella chat pubblicato per guardarlo e perché mi commentino, perché ho visto che non funziona. Non funziona perché o oh, non gli arriva il commentario, va sotto spam. YouTube sa che noi ci guardiamo i video dalla chat di quel sito che voi sapete, che non nomino. E allora, eh, per così dire, filtra quei commentari, perché se sempre 200 persone si guardano i video tra di loro creano una community e YouTube dice questi video non crescono più perché si limitano a guardarsi tra di loro magari hanno fateggiato un accordo io invece eh, guardo video di sempre più persone non solo di quelli che mi guardano i video a me e che commentano ma anche i video, I video... Eh, ma anche i video, eh, per esempio, che mi piacciono, io cerco Bruce Lee, cerco Pink Floyd, cerco di Jimmy Hendrix. Io quando avevo il Samsung Galaxy Young 5360 nel 2013-2015 e si è rotto nel 2016, purtroppo uscivo dalla sessione di YouTube per guardare i video, non so perché. Io invece ho imparato, troppo tardi, purtroppo, che quando vedi un video lo devi mettere mi piace e commentare era un video di gm c'aveva cioè non so se 10.000 eh, o 100.000 visualizzazioni se io l'avessi commentato ecco a quest'ora quel video ha cioè 100 milioni di visualizzazioni il mio commentario ha ricevuto già 100 like che l'ho messo anni fa ma se l'avessi messo nel 2014 cioè adesso il mio like avrebbe 10.000 eh, il, il mio commentario avrebbe 10.000 o 100.000 like non eh, 100 200 like è molto importante che ti diano like ai tuoi commentari negli, nei video degli altri perché ti fai più popolare e poi ho cambiato il nome perché, con la legge, come si mette nei video: i titoli di coda larga, anche i, le liste di riproduzione che sono molto importanti e il nome del canale di YouTube deve avere un titolo di coda larga, e così entra di più nelle ricerche, perché Sant'Enciani è unico e non si può scordare, ma non dice nulla, quando la gente cerca, non cerca Sant'Enciani in internet, cerca lo youtuber più famoso, cerca lo youtuber più importante, cerca lo youtuber più visto, lo youtuber più conosciuto, e io ho messo questo nel nome del mio canale adesso, poi lo cambierò tra un mese, vediamo i risultati, ma ho messo... Satejan, lo youtuber più famoso e conosciuto e dei suoi video blog Quindi il video blog dello youtuber lo cerca chiunque, magari prima o poi qualcuno incontrerà il mio profilo. E nelle liste di riproduzione ho messo eh, dello youtuber più famoso e conosciuto e guardato, una cosa del genere. Vediamo se dà i suoi risultati perché ci sono anche un sacco di altre persone che hanno fatto questo prima di me, ma hanno due o tre visualizzazioni a video. Adesso, beh, vi lascio perché mi sono stancato, eh. Ho il braccio addormentato, e ho fatto 17 minuti, e quindi, vabbè, adesso posso mettere la pubblicità nel mezzo. Ma adesso non ha più senso continuare, sempre che ne abbia avuto prima. Questo è stato più che altro un video saluto a tutte e tutti voi. E vabbè... Eh, vi ringrazio di avermi seguito, voglio arrivare per scheramanzia a superare i 17 minuti. Qui il vostro capitano Santigian che mi saluta, ho fatto l'analisi del eh, sangue di mattina, poi ho fatto colazione in casa e adesso sono uscito di nuovo perché mi offrivano una colazione, ma non si sa mai come li si con questa pandemia ancora in corso, eh? Corto Seppione, Corso Garibaldi mazzini beh 18 minuti e 45 secondi 6, 6 vi lascio e eh? il vostro Sant'Echan, non so se avevo altre cose da dire ma mi sono stancato le, le annoterò e le dirò nel prossimo video o le scriverò nella chat della community la family che mi sembra qualcosa allo stile charmante ciao ah, non si è spento Ciao eh! <laughs> Ciao!